La prima parte era necessaria per inquadrare questa, questa, questa gemma del salterio, questa, questa preghiera unica nel suo genere che come abbiamo detto diventa quasi garanzia di salvezza se pregata, meditata, letta col cuore tre volte al giorno, eh? in modo particolare nello Yom Shabbat. L'appello iniziale è molto intenso, mi sono appuntate alcune cose perché sono cifre e, e come studio ve le devo dare, non me le posso ricordare tutta a memoria, immaginatevi accumula termini così caratteristici dei salmi indici che noi abbiamo in tutto il Salterio, insomma in tutta questa biblioteca che è il Salterio. Non per nulla nella traduzione eh, dei testi noi abbiamo sempre questo concetto del tetagramma, cioè del nome, nome, nome, nome, nome shmo, shmo, il suo nome, il suo nome, il suo nome che viene, diciamo così, recuperata e riflessa anche in Paolo, ecco, in Romani 1,25, segnatevi sempre Romani 9,5, 2 Corinti 1,3, sempre 2 Corinti 11,31 e in Efesini 1 1,3, normalmente nella parte introduttiva delle lettere pauline. Eh, questo significa, e l'abbiamo detto anche nella prima parte, che questo Salmo e soprattutto la teologia del nome, inteso nome, il nome di Cristo, il nome del, del tetagramma incarnato, indica la divinità, sostanzialmente, ecco, dire Hashem nell'eloquio popolare dell'ebraismo di allora, come quello di oggi, del giudeismo di oggi, significa Dio, ecco, dire Hashem, dire Dio, quindi il nome al Hashem, il nome, il culto al nome, è il nome e il culto a Dio stesso, ecco. e quindi in chiave cristologica voi capite l'uso neotestamentario, il paolino, di questo salmo. È quasi una giaculatoria riverenziale. Barucho Baruch Baruchmo, Benedetto lui, Benedetto il suo nome, si dice normalmente anche quando si fanno le risposte alla grande preghiera della Mida, eh, oppure si risponde Amen, che è il nome di Cristo, quando dice io sono l'amen, no? io sono la verità in aramaico. Eh, insomma, voi capite quindi il cristocentrismo di questo salmo. Poi abbiamo tutti i temi legati alla malcutà, cioè al regno. Letteralmente abbiamo mio re, eh, mio Dio e mio re, che è una formula più rara del solito mio re, mio Dio, che troviamo nel Salmo 5, versetto 3, nel Salmo 10, versetto 16, Salmo 45, versetto 5, Salmo 47, versetto 3 e altri che mi sono appuntato ma non voglio appesantire. La locuzione più incisiva e solenne eh, di quella che viene trovata spesso nel diciamo nella letteratura cumranica, mio, eh, mio signore, mio re, cioè Adonì Amelech, e qui abbiamo diciamo, il, il versetto rivoltato, ma per, per indicare che cosa? Per indicare una peculiarità di questo Salmo, che ne, nelle altre parti del Salterio non troviamo, ma proprio come l'uso liturgico, potremmo dire, del nome. Legato a questo c'è il concetto di benedizione, quindi la benedizione, voi sapete l'importanza all'interno della preghiera ebraica, come abbiamo già detto, del concetto di Berakha, perché tutte le grandi preghiere ebraiche, cominciare dallo Shema e alla Midah, è sempre intervallata e preceduta da 2-3 Berakhot. Questo lo abbiamo visto anche nei corsi per abbonati sulla, sulla storia della liturgia giudaica, eh, ebraica, giudaica, meglio giudaica e proto-cristiana. Tutto ruota intorno al tema della Malcutà Shamaima, cioè del Regno dei Cieli, e la regalità di Dio abbiamo visto nei versetti 11 e 13, sia come acrostico, ma come contenuto stesso di queste tre consonanti, la lame della memme, no? e la mem e la cof, e, e quindi dietro questo concetto abbiamo l'alleanza con il Dio Re, e quindi esiste non solo... L'uso della teologia del nome, ma sottintende la teologia noi potremmo dire dell'alleanza con, con, con il Dio, Dio dell'alleanza, quindi col Dio di Israele. La grandezza infinita di Dio rende il Signore incomparabile, no? E questo giusto per così commentare i primi tre versetti, compreso la titolatura: il nome di Dio è incomparabile con ogni altra realtà. Mm. L'originale ha la sua grandezza, è senza ricerca, no? Gerolamo traduce senza investigazione. Ecco, ricordiamoci che queste situazioni inniche arcaiche, abbiamo detto che c'è una stratificazione, no? di, di, di secoli per questo inno. Già le, gli autori più antichi, cioè probabilmente, anzi certamente come autore Davide, ma anche chi ha collaborato con lui nella stesura della parte arcaica del Salmo, fa riecheggiare ciò che a Ugarit, circa 500-600 anni prima, viene così declamato al Dio El, al Dio El che viene definito ehm, grande, sapiente istruito, il grande Dio, il Dio esaltato, il Dio, il Dio del popolo. Quindi non dobbiamo scandalizzarci se nelle forme più arcaiche dei salmi troviamo delle sinossi con letterature coeve a questa, quindi la le sinossi con la letteratura arcaica ugaritica, specialmente in Genesi, ne abbiamo già accennato, vi ricordate il commento in chiaro in Genesi, non dobbiamo scandalizzarci se anche i popoli circonvicini, per adorare il generico di El, che poi è anche il dio della Bibbia, usano questa, questa forma di inologia che non è tanto copiata dalla Bibbia da loro, mi raccomando, perché spesso si arriva a dire queste, queste assurdità, ma diciamo che è buon testimone di un'atmosfera diciamo, di un cosmologica e eh, di inologia cosmologica riferito al dio, al dio creatore, il dio El, eh, è ben conosciuto un po' in, tutta, in tutto il, eh, il Medio Oriente e soprattutto dalla letteratura ugaritica che confina al nord, al nord di Israele, quella Galila Goim che diventa un po' la cerniera no, con tutti i popoli affacciati poi sia sul Mediterraneo sia sul Tigri e sulle Nei versetti 4 e 10 abbiamo eh, quello che mh, possiamo definire il primo grande movimento. Eh, L'oggetto della preghiera di Lode sono le azioni, i prodigi, gli interventi diciamo potenti, professati nel credo di Israele e sono segno della vicinanza di Dio verso il suo popolo. Una specie di, eh, ecco perché veniva considerato anche diciamo, un salmo eucaristico, una una specie diciamo una caratterizzazione anamnetica di ciò che dio ha fatto allora dio ha fatto questo a livello di creazione a livello di redenzione a livello cosmologico quindi l'inno che si fa a dio è per ciò che lui ha fatto mi spiego meglio Nella, eh, nel cammino che dio ha fatto fare al suo popolo per far capire chi è dio certamente come Primo dato arcaico è il Dio della liberazione. Ti ho liberato dal, dal paese, sentirete sempre Natura, il paese d'Egitto, per essere il tuo Dio. E tu ovviamente il mio, il mio popolo. Dopo questa riflessione, diciamo a livello eziologico, così si dice in teologia, o protologico qualcuno direbbe, si va a rivedere chi è questo Dio della liberazione, che qui non è citato, eh? Quindi questa è nella seconda fase dell'evoluzione del pensiero ebraico. Bene, il Dio della liberazione è anche il Dio dell'alleanza con Abramo, ma è soprattutto il Dio creatore. Guardate che riferimenti al Dio creatore nella Torah ne avete pochissimi, a parte ovviamente Genesi capitolo 1 e capitolo 2, perché tutto è incentrato su ciò che Dio ha fatto. Bene, questa sezione che va dal versetto 4 al versetto 10, è un po', diciamo, l'anamnesi del Dio creatore. Ma se è creatore, in primis certamente creatore di Israele, ma è anche creatore di tutti i popoli, ma non solo, è creatore di tutti gli animali, ma non solo, è creatore dell'ecosistema, diremmo noi, quindi del mondo vegetale, ma non solo, anche del mondo materiale perché il primo, eh, diciamo la prima riflessione che fa l'uomo è che eh, essendo fatto di polvere è fatto degli elementi primordiali e, e, e primari potremmo dire azoto, eh, calcio, magnesio, idrogeno, ossigeno. No? Eh. e, e l'uomo antico lo sa che con la neshamatela legia tutto ciò che ha fiato l'odio eterno ma non solo ogni singola cosa e questo salmo lo recupera quindi Dio appare eh, sfoderando le sue opere salvifiche, le sue opere creative. Salvifiche perché è sempre il Dio della liberazione, no? però da lì poi dopo dice, ma io sono il Dio che ti ha liberato, però ha anche fatto sta robina qua. Ecco perché questo salmo è un salmo sinfonico. Egli entra in scena con una maestà sovrana, con la tzedakah, che è poi la giustizia divina, che poi diciamo, viene data all'uomo come, come segno di carità per, verso il prossimo. E quindi eh, questa tzedakah... Eh, eh, oppure possiamo definirla anche come giustizia, che per noi potrebbe essere anche giustizia e salvifica, è l'attributo la la, più solenne e più caro La teologia dell'Alleanza e nello stesso Salterio. Lo ritroviamo nel, nel Salmo 31, versetto 20, nel Salmo 36, versetto 6, nel Salmo 68, versetto 1, nel Salmo 89, versetto 2. E nel Salmo 143, versetto 1, e nel Salmo 136. Me li sono appuntati perché sono temi ricorrenti, vedete, praticamente dall'inizio alla fine del Saltero. La professione continua di fede, che ne, lo troviamo nella seconda strofa, in diretta dai versetti 8 e 9, intessuta sulle grandi formule della fede biblica, manifesta la ricezione, e la menne noi potremmo dire dell'assemblea, perché c'è perché la professione di fede, la professione di fede viene fatta quando Dio te la propone, quando Dio ti manifesta la sua grandiosità. Possiamo dire che eh, dall'obiettivo singolare dell'uomo che deve accettare eh, per amore ma, ma anche per evidenza tutta l'opera creativa e salvifica, prima forse salvifica e poi creativa, dal singolo al famoso col tutto. No? Pensate che questo obiettivo si sposta dal, dal dio orante solista all'assemblea, quindi dal tu a uh, lui, abbiamo questo col che dal versetto 9 in avanti è martellato, lo contate per 17 volte, col tutto, col vuol dire tutto, no? Tut, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, appuntatevelo. Questo, call, questo tutto l'abbiamo nel versetto 2, due volte nel versetto 9, nel versetto 10, due volte nel versetto 13, due volte nel versetto 14, nel versetto 15, 16, due volte nel 17, due volte nel 18, due volte nel 20 e poi chiaramente l'ultimo versetto, il 21. Col, col, col, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. Sembra quasi che il poeta sia ossessionato dall'idea della totalità. E voglia, attraverso questa reiterazione del termine, coinvolgere tutto verso Dio. Quindi si sposta dal singolo, da Dio, al singolo, di nuovo tutto verso Dio. E in questo modo egli deborda dal quadro strettamente nazionale dell'Alleanza per aprirsi di nuovo a quello che vi ho detto, a questo universalismo cosmico, non solo soteriologico per i popoli, ma cosmico inteso che tutto il cosmo tridimensionale appartiene a questo. Quindi questo tutti confluiscono verso il Dio pietoso e tenero. A questo si lega l'altro termine che abbiamo richiamato, quello della Berakha. Perché? Perché eh, all'interno di questo coro, diciamo, di eucaristico, quindi di ringraziamento, si leva la Berakha, la benedizione liturgica dei Hassidim, i fedeli dell'Alleanza, e attraverso Israele l'amore di Dio passa agli uomini, attraverso gli uomini passa alle cose, tutti si associano al culto di Sion. Questo è importante perché se non capiamo questo eh, diciamo questa dinamica eh, ascendente, ascendente, ma prima era discendente, perché è il Dio che crea gli angeli, l'uomo, no, eccetera, eccetera, poi dopo risale, non riusciamo a capire l'aspetto sacrificale della preghiera di Cristo: che come uomo, come re di Israele, oltre ovviamente come Dio, no? le due nature, ehm, ci dà la possibilità di associare la nostra preghiera, quindi il nostro culto, ovviamente su sua convocazione, nei tempi e nei modi che lui stabilisce, al culto di Sion, che aveva come diciamo, eh, primo anello di congiunzione tra il cielo e la terra per volontà di Dio, il Tempio, a maggior ragione se il Tempio è Cristo, a maggior ragione se noi siamo in Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Quindi non sono solo gli uomini, perché nel versetto 16 si parlava di tutti i viventi nel 21, che è quello finale, si parla di ogni carne. Ecco. Il centro del Salmo, l'abbiamo già detto, è il centro della, del regno, il centro del richiamo del regno, del, della, della malcutà. Versetto 11-13, Dio è il re, Dio è il sovrano, Dio è colui che è il regno, lui stesso è il regno, non è che c'è una realtà intorno a lui che si chiama re, lui stesso è il regno. E questo noi lo abbiamo perché mh, mi sono notato, vi sapete che io sono manico di queste cose, specialmente nei corsi di liturgia, nel libro della guerra tra i figli di Dio, tra i figli della luce e i figli delle tenebre, eh, in questa inologia, nel capitolo 12, versetto 7, noi abbiamo proprio lo stesso tema. Cioè tutta l'umanità è invitata a celebrare la gloria della regalità di Dio. Perché? Perché i figli della luce sono i combattenti ovviamente sacerdoti contro i figli delle tenebre i figli di belial no? L'abbiamo già visto nel, nel commento, nel commento a, al, vangelo, al vangelo di matteo e quindi questa diciamo innologia cumranica attinge proprio da questo sale ecco le qualità di questo regno come si è visto nel tardo giudaismo e nella letteratura apocalittica di Daniele 3.33, ve l'ho detto, Apocalisse 11.15, sono tutte orientate ad esaltare la dimensione storica e ed escatologica. L'insistenza della categoria kavod, che vuol dire peso, vuol dire gloria, della maestà sull'eternità, ad d'orva cioè di generazione in generazione, sottolinea la dimensione trascendente del regno. L'esercizio del regno, la koach, la forza, la, la, la, e eh, eh, viene manifestato proprio nel dominio che Dio ha sul regno stesso. E questo tema viene richiamato sulla vittoria ineluttabile sui nemici, sui nemici ovviamente dei sacerdoti, dei figli di Israele, che diventano anche quindi per forza i nemici del progetto di Dio, non i nemici di Dio. E questo è già attestato nella letteratura ugaritica. La regalità. Ha ah, come oggetto l'essere intero perché Dio sia tutto in tutti, eh, prima Corinti, di nuovo Paolo, capitolo 15, versetto 28. Israele, quindi, ha la funzione sacerdotale di annunziare questo progetto che abbraccia tutti i secoli. E qui viene usato il termine cholam, che non vuol dire soltanto mondo, ma vuol dire anche spazio, tempo, anche tempo. Un kairos, noi potremmo dire, un et in ebraico. Ecco. Quindi questa dimensione cosmologica si manifesta nei due grandi, nelle due grandi caratteristiche delle nostre dimensioni che è la dimensione spazio-tempo, col termine Holan. Ecco. Mi sono appuntato un testo delle guerre di Qumran, eh, capitolo 11, versetti 7 e 11, capitolo 17, versetto 1 e 2. Eh, 18, versetto 12 e 19, versetti 3 e 8, perché questo Salmo ha dato la possibilità a questi inni di potersi creare in chiave apocalittica. Siamo circa 100 anni, circa 100 anni prima di Cristo. Molti, molta terminologia di questo, così concludiamo la seconda parte del video sul Salmo 145, sono poi stati ripresi dall'apocalittica cristiana. Sentite e concludo. Attraverso i tuoi consacrati, per glorificarti nei tuoi nemici, per far cadere le corde di Belial, le sette nazioni del nulla, de, Deuteronomio 7,1, tu le accenderai come fa una torcia di fuoco nel campo d'erba secca e divorerà l'empietà e non cesserà fino alla cancellazione delle colpe. Dio colpirà sino allo sterminio eterno di tutte le nazioni empie. Nella guerra tu ti mostri pieno di forza contro i nostri nemici, infliggi i nostri nemici infliggendo loro una disfatta di sterminio. Metti la tua mano sulla nuca dei tuoi nemici, il tuo piede sui mucchi degli uccisi. Molti salmi no, si fanno, vengono richiamati, ma soprattutto questo. Fracassa le nazioni che ti sono ostili e la tua spada divori la loro carne. Riempi il tuo paese di gloria e la tua eredità di benedizione. Perché? Perché gli empi devono essere eliminati no, nella battaglia finale, secondo questa teologia cumranica. Di questi sacerdoti scismatici, si prostrino davanti a te gli oppressori. Tutte citazioni di questo Salmo, parafrasi di questo Salmo, ma non solo, di questa parte del Salmo, quindi quella precedente al eh, versetto 14, eh, eh, che porterà poi alla fine, ecco, il cuore del Salmo. Finiamo. Si prostrino davanti a te gli oppressori, lecchino la polvere dei tuoi piedi. Figlie del mio popolo, esultate con voce di allegria. Ornatevi con argamenti di gloria e dominate sulle regine dei Goim. Questa sarà la regalità di Dio e Israele avrà un regno eterno. Ecco Le citazioni velociate. Nella terza parte vedremo la parte finale del Salmo. La parte finale del Salmo, il secondo movimento, che praticamente mh, conclude, conclude questo inno meraviglioso, e manifesta il fatto che un Dio così apparentemente lontano e distaccato è in realtà molto vicino all'uomo e tutto finisce come inizia con una grande lode al Dio creatore. Ci vediamo alla terza parte.